Ok, amici, sono in bagno, la mia ragazza sta facendo la doccia. Eh sì! Amore, eccola, l'avete sentita. Fra un po' si sciacqua. Fra un po' si sciacqua. Ragazzi, guardate, impressionante. Un mazzo completamente regolare senza i due jolly. Le carte non hanno ordine, quindi sono mescolate realmente. Cioè non c'è un ordine niente di niente. Voi magari conoscete il mescuglio alla casareccia? Così. è indifferente, tutto è mescolato, non c'è segno, niente. Non, non so qual è la prima, la seconda, la terza, indifferente. Tutto ups, tutto mescolato, ok? Ora, guardate, io chiederò alla mia ragazza una carta da gioco. Amore, dimmi una carta da gioco. Tu. Sì. Any card, non manipulate, nothing. Vediamo, otto di picche. Eight of spades, 8 di picche in italiano. Un numero tra 1 e 52, any number, 1b52. Vediamo 16. 16? Sì. 16 16 8 to space 16 sì. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 This is 16 guys I, I don't know I don't know if this is the card it's a miracle oh my god normal guys it's a miracle